147, qualcosa forse avete già letto dal nostro libro di Padre Venturini e qualcosa lo mediteremo insieme, avrete occasione di riprenderlo poi. Naturalmente ci prepariamo pregando il Padre è giunta l'ora, o il Padre è venuta l'ora, secondo la traduzione presentata. Lo facciamo da pagina 12 in forma pregata corale, quindi, insieme. O Gesù, Agnello di Dio, perennemente immolato sugli altari del mondo, io, io ministro a te, gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei servoli dei secoli anni. Cuore sacerdotale di Gesù fa il nostro il cuore simile al tuo Maria, Madre del Sacerdote, prega per noi Padre, è venuta l'ora glorifica, glorifica il figlio tuo Perché il figlio, figlio, figlio glorifica E dia la vita, e vita eterna a tutti coloro che gli hai dato Io, io ti ho glorificato sulla terra Compiendo l'opera che mi hai dato da fare il tuo nome agli uomini, uomini che mi hai dato dal mondo erano tuoi e li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola io, io prego, prego per loro non prego, prego per il mondo ma per ma coloro che tu mi hai dato per perché sono tuoi Padre, Padre Santo custodisci tu nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi. Quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome, ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in sé stessi la pienezza della mia gioia. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Consacrali nella verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato e la gloria che tu hai dato a me io l'ho data a loro perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa io in loro e tu in me perché siamo perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che mi hai amati come hai amato me. Padre, Padre voglio che quelli, che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me, dove sono io, e che contemplino la mia gloria, quella che tu mi, mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione dell del mondo. Io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo e farò, farò conoscere per perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro forse non tutti conoscono questa data del 3 giugno 1947 e a dir la verità anch'io non l'ho sentita ricordare moltissime volte eh, nella congregazione è la data in cui nel 1947 cadeva la solennità del Sacro Cuore che come voi sapete è mobile e quindi non c'è mai una data unica in cui capiti ecco nel 1947 cadeva il 3 di giugno e il 3 giugno del 1947 si è celebrata la prima giornata di santificazione sacerdotale fortemente voluta, preparata, caldeggiata dal nostro padre Mario Venturini e che poi ebbe tutti gli sviluppi che più o meno conosciamo fino al 96, invitatevi, fratelli, 95, 96, 97, qua, wow, più o meno con gli anni lì sempre organizzata dalla congregazione dei padri Venturini poi presa in mano dalla congregazione per il clero e da allora promossa con la Giappuccino, no, sì, sì, con eh, sì, il 2000. Ah, con il 2000, dice? Sì, con il 2000. Grazie. Sì, perché è qualche anno prima, ma comunque insomma, quegli, tra il 95 e il 2000 mm. è passata in mano alla Cooperazione per il Clero e da allora è la Cooperazione per il Clero che eh, la promuove. Però nasce per l'iniziativa di Padre Venturini e oggi ripercorriamo insieme alcune tappe di come è nata la giornata di santificazione sacerdotale e poi naturalmente qual è la spiritualità che la sostiene quindi questa spiritualità che unisce la santificazione sacerdotale alla solennità del sacro cuore quindi il perché questa coincidenza e qual è la spiritualità e anche la teologia sottintesa a questa festa per noi così importante noi sapete siamo figlie del cuore di Gesù ma anche i nostri confratelli sono figli del cuore di Gesù nati così è solo dal 1900 questo non sono andata a vederlo è qualcosa che hanno cambiato il nome in congregazione di Gesù e non corretto Adesso vediamo se riusciamo a venirne un po' fuori in questa teologia, ma comunque è poi così è, eh. quindi la realtà è superiore all'idea come sempre. <ride> ok, allora, di per sé questa giornata di santificazione sacerdotale ha, contrariamente a molte altre cose legate al nostro istituto e alla storia di Padre Venturini, una gestazione piuttosto breve. Per alcune sappiamo, abbiamo visto che ci sono voluti anni e anni per arrivare, non così per la giornata di santificazione sacerdotale. Avete letto forse lì nel diario del febbraio-marzo 47, padre Venturini racconta che questo pensiero gli è sorto in mente nel novembre dell'anno precedente, quindi nel novembre del 46. Perché? Perché l'unione... Missionaria del clero aveva indetto una giornata missionaria sacerdotale per il 3 dicembre festa di San Francesco Saverio quindi quella che sapete San Francesco Saverio è patrono, è patrono delle missioni e questo ente dell'unione missionaria del clero aveva promosso una particolare eh, giornata missionaria sacerdotale e padre Venturini dice pensai subito perché non fare qualche cosa di simile anche per la santificazione del clero ecco una illuminazione venuta nel novembre del 46 interessantissimo come dal novembre del 46 arriviamo al giugno del 47 perché qui abbiamo un vero esempio che il nostro padre ci dà di discernimento cioè di come si arriva da un'idea a qualcosa di concreto, realizzabile. La prima domanda che il padre si fa è questa, lo troviamo lì, no, è, era un'ispirazione, quella che provavo, o un sogno di fantasia, o un desiderio di mettere in vista la congregazione. Allora, il primo passo di un discernimento ce lo insegna Padre Metturini è che ti viene un pensiero, un'idea, una trovata e la prima cosa da fare è dentro di te con l'aiuto della preghiera e dello Spirito Santo bagliare se si tratta realmente di un'ispirazione oppure appunto se si tratta di una fantasia e quindi di qualcosa di belletario che mi sono sognato io che non ha nessuna ricaduta nel reale Oppure se si tratta di una tentazione, cioè quella di volermi mettere in mostra o di voler mettere in mostra la mia piccola congregazione facendo qualcosa di più grande di noi. Bello, no? Interessante. Quando mi viene un'idea, prima cosa me la tengo e dentro di me faccio questo discernimento. Da dove viene quest'idea? È un'idea dello spirito? È un sogno? O è una tentazione? Mi viene in mente la tecnica del discernimento degli spiriti dei padri antichi, dei padri del IV, V secolo che dicevano proprio così tu quando ti viene un'idea la devi guardare in faccia e interrogarla prendevano questo versetto del libro di Giosuè 5.13 in cui Giosuè si trova davanti una, un uomo con la spada sguainata prima di conquistare Gerico e eh, gli chiede sei per noi o sei per gli avversari? Non sa so ancora se quello che ha davanti è un alleato o un nemico. Ecco, dicono i padri, quando vi viene un'idea, guardatela in faccia e chiedetele, sei per noi, cioè vieni dallo Spirito Santo, o sei per gli avversari, cioè sei una tentazione? In questo caso lui l'ha vista come una tentazione di, di vanagloria, insomma, di mettersi in mostra. Allora, primo passo di discernimento, eh? una volta che l'ispirazione viene, chiedersi da dove viene. Secondo passo che Padre Ventolini ci insegna, ne parlai una prima volta in una delle sedute del consiglio, ma mi sembrò di vedere poco entusiasmo. Disse allora che si doveva pregare perché in un nuovo consiglio si sarebbe trattata la cosa. Dunque, il pensiero, dopo che lui ha ha fatto il suo discernimento evidentemente è arrivato a dire che poteva essere una buona ispirazione è di allargarlo alla sua famiglia religiosa al suo consiglio metterlo al vaglio del consiglio e dare il tempo al consiglio della preghiera perché possa rifletterci sopra e naturalmente con una certa convinzione perché il padre nota una prima accoglienza un pochino tiepida e quindi dice il consiglio preghiamoci su e vediamo se riusciamo ad arrivare a una decisione quindi l'iniziativa una volta che tu l'hai reputata buona di ispirazione dello Spirito Santo ha bisogno di essere condivisa ha bisogno di essere comune di essere abbracciata anche dalla tua comunità ci dice infatti, la cosa ha funzionato, perché ci dice che furono sciolte le difficoltà portate in campo, quindi sono state portate in campo delle difficoltà dal Consiglio Generale, ma insieme sono state anche sciolte. Certamente la preghiera aveva portato padre e confratelli alla convinzione che questa coraggiosa iniziativa andava iniziata, e andava iniziata al giorno del Sacro Cuore e allora si arriva al terzo passo il padre ci dice mi sembrava che dovesse bastare l'approvazione e la benedizione del santo padre per togliere ogni difficoltà eh, chiamaci poco però sappiamo che padre Venturini aveva un rapporto molto diretto con Pio XII ci andava spesso e quindi aveva la possibilità di avere questa benedizione e approvazione però quello che interessa a me è che eh, Padre Venturini sempre ha voluto di fronte a ogni suo pensiero e iniziativa l'approvazione della Chiesa e senza non ha mai fatto nulla. Quindi il terzo passo mm, a, è dentro di me, nella mia comunità, nella Chiesa. Allora l'iniziativa può partire. Eh, Padre Venturini era un uomo coraggioso dalle grandi visioni anche sogni ogni tanto però pronto sempre a fermarsi se queste non avevano l'approvazione e la parola di incoraggiamento del Papa e della Chiesa e sappiamo che Dio XII effettivamente si è fatto sentire, magari un po' tardi ma il, la vigilia del Sacro Cuore ci racconta e eh, arrivò la lettera del Papa in quale diceva di prendere parte alla crociata santa, cioè in qualche modo condivideva eh, l'iniziativa ecco allora no? mi sembra molto molto bello questa, questo procedimento è molto istruttivo per noi un'ispirazione che viene dallo, dallo spirito speriamo una condivisione comunitaria un'approvazione eh, della chiesa che allora si può fare però sapete che Padre Venturini non si ferma lì hm? E subito dopo la prima edizione, che si fa ristretta al, all'ambito nazionale, all'ambito delle chiese che Padre Venturini conosceva e dove era diffusa eh, la congregazione, Padre Venturini ha l'ispirazione di proporre una consacrazione dei sacerdoti al Sacro Cuore, quindi di ampliare a tutti i sacerdoti l'idea di consacrarsi al Sacro Cuore nel giorno. Appunto, del sacro cuore e di farlo non più su scala piccola ma su scala enorme, cioè internazionale, cioè mondiale. Ci lavorò parecchio attorno a quest'idea, dice nelle memorie, poi arriva il parere di Don Calabria, quindi di persone a lui vicine, a cui si appoggiava, il quale dice. La giornata doveva essere universale, si doveva propagarla in tutto il mondo. E poi arrivano le parole del Papa, da cui lui va personalmente a chiedere e gli dice: ci vuole, ci vuole. E quel ci vuole, ci vuole è per lui l'imprimatur ufficiale perché la giornata diventi mondiale. E allora, fin eh, dal gennaio del 1948. Eh, si inizia con la propaganda, lettere, programmi che vengono mandati in tutte le parti del mondo, escluse le nazioni subostili, dominazioni costitute, quelle nazioni che avevano un regime, penso, comunista soprattutto, dove non sarebbe arrivata la possibilità eh, di una, una proposta del genere, eh, quindi non avrebbero ricevuto dice Venturini la diffusione del nostro messaggio arrivano risposte da tutto il mondo piene di entusiasmo allora facciamo un po' di bilancio nel 1948 la congregazione ha 36 membri di cui solo 17 sono sacerdoti gli altri sono sulla strada o fratelli coadiutori. nel 1948 la congregazione ha ricevuto il nulla osta della Santa Sede il riconoscimento come congregazione da due anni. È arrivato nel giugno del 46 e solo il 14 settembre del 46 e Sua Eccellenza, no, Sua Maestà, come si dice, Sua sì, Maestà il Principe Vescovo, Monsignor De Ferrari, Principe Vescovo di Trento, è salito in via dei giardini e ha ricevuto il 14 settembre la prima professione la professione religiosa di Padre Venturini perché solo allora era, è stata riconosciuta la congregazione e il giorno dopo, 15 settembre 1946 nelle mani di Padre Venturini i 20 professi che c'erano in quel momento hanno consegnato la loro professione nelle mani di Padre Venturini questo vuol dire che da solo da due anni esiste la congregazione e ha 36 membri ora una congregazione che esiste da due anni e ha 36 membri è una famiglia piccolina direi recente, anzi piccolissima eh, in pochi mesi il padre fondatore ha messo in piedi una giornata mondiale di santificazione sacerdotale nel 1950 la Radio Vaticana fa una trasmissione in preparazione dell'evento sono passati due anni ecco io credo che se ci pensiamo è una cosa davvero incredibile e ha alle spalle certamente un saggio discernimento secondo i passi che vi ho illustrato tantissima preghiera che padre Venturini ha chiesto a tutte le anime a tutte le persone che lui conosceva perché realmente questo potesse avverarsi il consiglio di tante persone esterne di cui lui si fidava padre Petazzi, don Calabria e probabilmente molti altri e l'approvazione del Santo Padre unite a tantissimo coraggio, a un sacco di lavoro e a tantissimo entusiasmo questi giovani erano tutti giovani che si sono messi a lavorare per questo. Ecco, io credo che questo ci interroghi molto. Se sappiamo fare tesoro delle eredità che abbiamo ricevuto. Se ci vengono ancora delle idee coraggiose incarnate nell'oggi per il bene della Chiesa e dei suoi sacerdoti. Quale discernimento facciamo su quello che ci viene in mente? di poter fare quale discernimento personale quale discernimento comunitario quale discernimento ecclesiale facciamo se sappiamo sognare ancora o se siamo troppo impegnati a dire che una volta si faceva adesso non funziona più niente cosa significa per noi la parola discernimento? su un pensiero, su un'idea, su un'iniziativa se diamo tempo a un'idea per pregarci sopra per confrontarci, per condividerla tra comunità diverse, con gli aggregati con, con chi eh, è più vicino a noi con i vescovi, con le, le persone di cui ci fidiamo se sappiamo leggere quali sono le tentazioni e quali sono invece le ispirazioni Sappiamo discutere nelle nostre comunità e tra comunità e condividere qualche idea per portarla avanti insieme? Siamo battitori liberi? Siamo capaci di creare rete? Forse anche se sappiamo nelle nostre comunità, non parlo solo delle comunità religiose, anche delle comunità parrocchiali, dei nostri gruppi, se conosciamo le regole fondamentali del discernimento comunitario se riusciamo anche ad applicarle e poi da parte della Chiesa siamo, siamo capaci di raccogliere noi che dovremmo avere questa spiritualità come cuore le tracce i segnali che la Chiesa ci sta dando nello specifico di questo nostro carisma si sta parlando molto eh, di teologia del sacerdozio, è stato fatto un, un congresso anche da poco, quale ammetto che io per prima non mi sono informata a sufficienza. Se siamo informati sulle iniziative dei presbiteri, sull'aiuto che si dà ai presbiteri, o se andiamo avanti a modelli nostri sempre ripetuti, se accettiamo hm, di formarci, di fare formazione permanente su questo, se questa storia che noi riceviamo siamo capaci di vagliarla con gli occhi di questo tempo, individuando quali sono quelle fonti carismatiche sempre feconde e quali invece magari hanno bisogno di camminare con la Chiesa di oggi, con la teologia di oggi. Forse potrei aggiungere se leggiamo un ma sarebbe una, una pubblicità, quindi non lo, lo, non lo dico. E fare discernimento serio e carismatico, cioè capace di andare a scegliere, a pensare, a intuire che cosa secondo il nostro carisma dobbiamo prediligere e mettere in campo. Dice Papa Francesco, Gaudete Exultate 166 come sapere se una cosa viene dallo Spirito Santo o se deriva dallo Spirito del mondo o dallo Spirito del Diavolo l'unico modo è il discernimento che non richiede solo una buona capacità di ragionare e di senso comune è anche un dono che bisogna chiedere se lo chiediamo con fiducia allo Spirito Santo e allo stesso tempo ci sforziamo di coltivarlo con la preghiera, la riflessione la lettura e il buon consiglio, sicuramente potremo crescere in questa capacità spirituale. Poche parole che ci danno le coordinate del discernimento. È un dono che va chiesto nella preghiera, ma che poi va coltivato con la preghiera, la riflessione, la lettura e il buon consiglio. trovare spazio per le nostre giornate per tutte queste dimensioni su cui fare il discernimento e poi va bene la del risultata in tutti i paragrafi fino al 175 sono molto interessanti sul discernimento e indicano poi qual è l'ultimo criterio di discernimento che è l'obbedienza al Vangelo naturalmente se una cosa segue il Vangelo altrimenti non può essere accettata e poi anche all'obbedienza al Magistero che lo custodisce il Vangelo cercando di trovare nel tesoro della Chiesa ciò che è, può essere più fecondo per l'oggi della salvezza ecco che torniamo a Padre Venturini e i suoi passi nel discernimento secondo passaggio che vorrei fare oggi non primo sul discernimento su come partendo dal discernimento per la giornata di santificazione secondo, come Padre Venturini è arrivato a questa intuizione cioè l'intuizione di unire appunto la giornata del Sacro Cuore con la giornata di santificazione sacerdotale sappiamo che Padre Venturini era da sempre devoto al Sacro Cuore e d'altra parte era una spiritualità tipica all'inizio novecento era un tempo permeato da questa devozione in tantissimi istituti nati tra 800 e 900 anni sono dedicati al Sacro Cuore però fin dall'inizio dei suoi pensieri sull'opera quei famosi anni venti che abbiamo ripercorso più di una volta aveva sempre più approfondito l'idea che il cuore di Gesù avesse tra le altre una caratteristica importante, quella appunto di essere un cuore sacerdotale basta leggere lo spirito della congregazione, forse senza forse, molti di voi lo hanno letto, per intuire quanto, quanto questa idea era centrale nella spiritualità di Padre Vittuini. Sappiamo che a Roma aveva lavorato per il suo dottorato sul tema del sacerdozio di Cristo e poi era arrivato a pensare questa particolare devozione al cuore sacerdotale come propria dell'istituto che lui avrebbe voluto fondare. E nel Sacro Cuore del 1924, per la prima volta, lui onora il Sacro Cuore con questo titolo, Cuore Sacerdotale. Anche in questo caso, dopo essersi consultato con Padre Petazzi e con i suoi professori dell'Angelicum, presso cui studiava in questo tempo. Aveva anche chiesto a Padre Petazzi se i sacerdoti dell'Opera avrebbero potuto chiamarsi figli del Cuore Sacerdotale di Gesù, e padre Petazzi gli aveva detto di sì poi in realtà sappiamo tutti che questo non è stato possibile perché da Roma non è stata accolta questa proposta perché fu ritenuto che questa fosse, fosse un'indebita suddivisione del cuore come se si prendesse una parte soltanto, eh, un aspetto soltanto del cuore di Gesù padre Venturini naturalmente accetta come sempre in spirito di obbedienza le scelte della Chiesa ma mai abbandonato questa sua particolare devozione permettetemi una piccolissima a fondo teologico per capire perché era così importante per padre Venturini per lui questa devozione era legata soprattutto al sacrificio quindi eh, Gesù è sacerdote perché offre in sacrificio se stesso al padre quindi è sacerdote perché è lui che offre, è vittima perché offre se stesso e è altare perché si offre sull'altare eh, della croce che è anche in questo caso insomma, se stesso che, eh, che offre appunto il, la sua vita. E quindi questo sacrificio è l'unico perfetto perché è il figlio di Dio stesso che sacrifica se stesso. E da questo cuore poi nasce lo spirito di adorazione al Padre, quindi un cuore sacerdotale, e la sua offerta per il genere umano, e quindi questa ehm, attenzione a offrire se stesso per tutti gli uomini. E infine il suo cuore sacerdotale perché istituisce il sacerdozio e perché si prende cura in maniera speciale, questo Padre Venturini lo accentua sempre, dei suoi sacerdoti quindi per lui era fondamentale questa idea già dal 1923 lo avete visto in questo primo brano che vi ho proposto padre Venturini sceglie la sua preghiera cioè fa stampare e diffondere il padre venit, Pater venit ora cioè il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni la preghiera appunto detta sacerdotale che diventa poi la sua preghiera di riferimento eh, madre Vice, è lei qui che è chiamata il buon superiore, eh, poi ne parleremo domani ma quando dice come il buon superiore notava, è eh, una lettera di, di madre Vice che gli dice che il lavoro pubblico dell'opera incomincia con la preghiera di Gesù, quindi ancora l'opera non è nata e, però la diffusione di questo foglietto il foglietto con la preghiera sacerdotale è praticamente la prima opera carismatica prima ancora che l'opera assoluta. ecco dunque comprendiamo allora perché padre Venturini vede come una conseguenza necessaria far diventare la festa del sacro cuore giornata di santificazione sacerdotale perché quel cuore per lui è prima di tutto sacerdotale e quindi è questa l'attenzione primaria che lui ha per la sua offerta al Padre, per la sua offerta per i sacerdoti. Festa del Sacro Cuore, festa del cuore sacerdotale di Gesù, festa che ha al suo centro, quindi, non tanto il sacrificio, anche se in questo tipo di teologia è molto importante, ma l'amore, perché il cuore è il segno dell'amore di Cristo. Nel 56 la chiama festa dell'amore infinito. Nel 54 giornata dell'amore della riconoscenza, della riparazione. Festa dell'amore di Gesù, dell'amore nostro per Lui, dell'amore con cui farlo amare dagli altri, in particolare dai sacerdoti. E allora al centro della nostra spiritualità. Della spiritualità del cuore, del cuore sacerdotale di Gesù, sta ancora una volta l'amore, l'amore di Cristo. Ed ecco perché già dal 7 luglio 24 il padre ha scelto il motto per la sua opera, che è Infinem di Lexi, li amò sino alla fine. Guardate che interessante perché prima ne aveva scelto un altro, lo sapete? Aveva scelto opportet illum regnare lettera ai Corinzi che era il motto della De Louis-Martini quindi è necessario che Cristo regni capite che è tutta un'altra cosa rispetto all'Invinem di Lexit. non è più il cuore trionfante il Cristo trionfante, Cristo re ma è il cuore amante di Cristo che lui sceglie come centro del nostro carisma quel cuore infiammato d'amore si spinge fino alla fine, fino al limite, l'ultimo limite che si dona, che si dona poi nell'Eucarestia e nel sacerdozio. A questo amore si risponde, l'abbiamo già visto, con la santità, la santità prima di tutto personale e poi da promuovere in sacerdoti ecco allora che la festa dell'amore di Cristo diventa la festa della santificazione sacerdotale perché la santità è prima di tutto la propria il Signore vuole santo lei mi diceva quella santa creatura dice nel 47 e quella santa creatura è sempre Madre bice, la, la santificazione è la risposta all'amore di Cristo è amare Cristo e, e quindi rispondere a Lui al suo amore con una vita santa Ecco, scusate se magari sono stata un po' più monotona, pesante in queste digressioni, ma quello che mi preme è che eh, la teologia ha fatto i suoi passi, quindi non c'è più l'accentuazione sulla dimensione del sacrificio, dell'espiazione, della vittima, della riparazione, c'è stato un po di, sempre un po' di avversione negli ultimi decenni rispetto a queste parole anche nel nostro ambiente ma i cambiamenti anche teologici vanificano un carisma o lo spingono a crescere perché noi continuiamo a unirci all'immolazione di Gesù sugli altari del mondo noi continuiamo a dire cuore sacerdotale di Gesù e allora non è tutto questo per noi uno stimolo ad andare di nuovo al cuore del nostro carisma e di riscoprirne appunto quella fonte feconda che è alla fine l'amore di Cristo e l'amore di Gesù non è cambiato rimettere al centro l'amore di Cristo per l'uomo e per i suoi sacerdoti non è andato fuori di moda anzi, si pensava a tutta la devozione per, per l'amore misericordioso no? che alla fine non è altro che il prolungamento della festa del Sacro Cuore perché l'amore di Gesù continua a essere all'origine di ogni vocazione anche della nostra continua a essere la fonte da cui scaturisce l'Eucaristia in cui siamo fatti uno con Lui Continua a essere il centro dell'annuncio cristiano e non è che il nostro tempo abbia meno bisogno di altri di sentirsi annunciato l'amore che viene dal cuore di Gesù. L'amore di Gesù è ancora il motivo stesso perché uno risponda alla chiamata cristiana, alla chiamata presbiterale, alla chiamata religiosa. Se abbiamo risposto per un altro motivo che non sia l'amore di Gesù, e la volontà di mettere il nostro amore col suo credo che abbiamo sbagliato qualcosa se non c'è all'origine questo amore e questo nostro desiderio di lasciarci amare e di amare di annunciare e rendere presente l'amore di Cristo oggi allora ehm, ci manca il cuore del Vangelo e del Carisma Perché il presbitero, il sacerdote, non può essere altro che uomo dell'amore, che ha scelto di seguire Cristo nel suo amore fino alla fine, offrendo anche lui quello che ha e quello che è per amore, preso dalla passione per Dio e per le sue creature questo amore che si riversa su di noi, sui presbiteri e su ogni cristiano diventa poi, trova in noi un canale perché possa riversarsi sul mondo Padre lui teneva tanto la santità dei sacerdoti perché diceva che un sacerdote santo diventa fontana cioè è in grado di riversare su tutti l'amore di Cristo e che cos'altro è la santità se non rispondere con l'amore all'amore Ciascuno nella sua vocazione, non c'è una santità privilegiata. Ma la santità è questo, vedere nella nostra fede, nel Cristo crocifisso, nel Cristo risorto, il mistero più grande dell'amore e voler rispondere, voler fare della propria vita. Amore che si lascia amare, che si lascia riempire e è in grado di, di donarla forse dobbiamo recuperare un po' questa dimensione affettiva della vocazione la vocazione cristiana, la vocazione religiosa presbiterale non nel senso devozionale o del pietismo ma nel senso che se non faccio una cosa per amore, per cosa la faccio? se io non, non dono la mia vita perché, perché amo amo quella, quella prospettiva che ho davanti perché amo alla fine, se siamo cristiani Gesù Cristo che è l'amore, allora non c'è un altro motivo per dare la vita. Cosa vuol dire per me essere figlia del cuore di Gesù? O permettetemi, figli del cuore di Gesù? Che colore dà alla mia vocazione, al mio carisma? Lo dico anche per gli aggregati o per... Chi è più vicino, se noi ci uniamo un carisma, lo sentiamo nostro, diventiamo, dobbiamo abbracciarlo anche appunto nella sua particolarità che è quella di venire, di avere il sacro cuore e quindi l'amore di Cristo come centro. Quale amore sento di avere adesso? Non importa l'età, eh? si ama a tutte le età. Quale desiderio passa attraverso il mio corpo, attraverso i miei pensieri, attraverso le mie azioni? Quale amore passa? E l'amore non passa di moda. Il cuore di Cristo può ancora essere importante per la fede dell'uomo di oggi, deve ancora essere il centro della fede dell'uomo di oggi. Possono cambiare le rappresentazioni o i termini che lo descrivano, e forse Gesù col cuoricino fiammeggiante non è più quello che una persona viene attratta in maniera immediata ma quando parliamo di amore e di misericordia quali si aprono? sono come consacrato come consacrata come cristiano una persona innamorata della mia fede innamorata di Gesù? e secondo il nostro carisma cosa vuol dire riversare questo amore sui sacerdoti come realizzo questa chiamata carismatica particolare come mi accosto ai sacerdoti come realizzo con la mia personalità la mia sensibilità e ciascuno alla sua quella passione travolgente di padre Venturini noi abbiamo un maniera tutta particolare ma ciascuno di noi alla sua cosa significa per me preghiar, pregare quotidianamente il padre giunta allora sapere che infine un dilexit è il motto della congregazione ha delle conseguenze e ho il desiderio dentro che il mio carisma sia ancora significativo oggi parlavamo ieri con francesco con marco con gabriele un po di questo no dove, dove, va, dove va il mio desiderio di diffusione del carisma? Come ne parlo? Voglio bene al mio carisma? Con le parole forse solo di allora o con parole di oggi? E con parole pronte o che sono passate attraverso la mia carne e la mia vita? Mi piacerebbe che oggi riprendessimo questo capitolo 17 del Vangelo di Giovanni o anche il capitolo 13, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li sino alla fine e ci confrontassimo magari con alcune frasi, alcune espressioni per poter vedere come realmente il carisma che ci è stato donato prende carne nella mia vita in quello che so fare, in quello che faccio, in quello che vivo, in quello che desidero, magari anche solo in qualche attenzione particolare in più, in qualche sguardo di misericordia o di perdono in più che possiamo avere verso il mondo sacerdotale. E allora concludo con un piccolo richiamo patristico. Oggi mi rifaccio a uno dei primi vescovi che ha preso in mano seriamente le difficoltà dei presbiteri e anche le loro deviazioni che è Giovanni Crisostomo Giovanni Crisostomo diventato vescovo di Costantinopoli alla fine del IV secolo mise mano subito alla corruzione non solo quella dell'imperatore che in quel momento e dell'imperatrice in quel momento ma anche quella sacerdotale perché voleva riportare i, i sacerdoti e i cristiani a una vita sobria, a una vita onesta, a una vita attenta e poveri. Abbiamo un bellissimo trattato suo che si chiama De sacerdozio, Trattato sul sacerdozio, in cui in scena è il caso di un giovane che rifiuta di diventare sacerdote. Sapete che la vocazione a quei tempi non era un auto-vengo in seminario ma era una chiamata della comunità che ti chiedeva di assumere questo ministero all'interno della comunità stessa perché ti aveva ritenuto degno di questo ministero. Ecco, eh, lui in scena appunto la eh, chiamata di due amici, uno eh, viene ordinato sacerdote, l'altro no. E la scusa che questo porta per eh, negare il suo assenso è che... Eh, era troppo grande il sacerdozio per lui, troppo importante, troppo impegnativo, e per cui Giovanni Crisostomo fa tutta una descrizione sulla grandezza del sacerdozio. Ma mh, voglio solo riprendere con voi due passaggi che mi sembrano particolarmente belli. Uno è un cui Crisostomo parla di quali sono le virtù proprie del sacerdote e ci dice che sono quelle legate appunto alla capacità relazionale, monaci si mettono a dormire per terra fanno le bevi, i digiuni, va bene ma no, che un vescovo, un sacerdote si mette a dormire per terra fanno le i digiuni a ah, noi non interessa interessa che sappia relazionarsi con le persone sappia voler bene alla fine eccoci ancora lì sappia riversare quell'amore che ha ricevuto eh, verso gli altri la cosa più importante è l'amore non si è, può essere sacerdoti se non si ama se non si è raggiunto la vetta dell'amore. E questo poi lo, lo applica al brano che abbiamo già visto l'altro giorno, di Gesù risorto e Pietro sulla spiaggia. Mi ami tu? Tu lo sai che ti voglio bene. Dice il Grisostomo che chi si occupa del gregge di Cristo lo fa per amore di Cristo quindi la risposta di Pietro è una risposta di amore a Cristo a cui segue l'affidamento del Gregge, come io mi occupo della cosa di un amico perché voglio bene all'amico non perché voglio bene magari primariamente a quella cosa ecco l'amore per Cristo è la vetta della vocazione sacerdotale che diventa la possibilità di riversare l'amore di Cristo sugli altri mi sembra proprio un passaggio bello no? Si diventa segno dell'amore per Cristo, segno dell'amore di Cristo. Questa è la vocazione presbiterale, questa è in fondo anche la vocazione di ogni cristiano. Non è quindi una questione cultuale, ma una questione d'amore. L'amore che ciascuno di noi ha per Gesù è l'amore di Gesù che desideriamo comunicare. Le creature che sappiamo da lui amate e che per questo ci impegniamo ad amare. Mi fermo qui e con, questo, con questa indicazione. No? Nell'adorazione di oggi possiamo proprio lasciare che la dimensione affettiva emerga dalla nostra preghiera, lasciare che da quel sole. Ci lasciamo amare e comunicare a Gesù il nostro amore, perché quell'amore possa poi diventare permeare tutta la nostra vita. E forse chiedere che il nostro carisma, la nostra piccola famiglia, riscopra sempre di più che il suo centro carismatico è solo il cuore di Cristo, cioè alla fine il suo cuore.